Thank you. Salerno, ennesima giornata di lotta, sono i ristoratori, i commercianti, e, e i proprietari di bar, e il piccolo commercio che sta manifestando una manifestazione di carattere regionale, stanno cominciando a, ad arrivare, il nostro, il nostro, il nostro Ciao, Mauro animatore, animatore, uno dei tanti animatori, allora Mauro stamattina... Noi siamo qua perché sinceramente non ce la facciamo più, perché qua l'istituzione ormai assente, non... Non ci danno più spiegazioni, non sappiamo più con chi parlare, hanno detto i ristori, arrivavano e non sono arrivati, purtroppo qua ci sono parecchi colleghi che non ce la fanno più, noi vogliamo... Sì, perdona, ma una domanda a Mazza ristori o voglia di lavorare? No, noi abbiamo voglia di lavorare e vogliamo i ristori per ricominciare, perché noi già aprendo, inizieremo già con i debiti. Quello è il discorso, inizieremo già con i debili e sinceramente loro a fine mese li prendono gli stipendi, non si sono tagliati niente, però qualcuno ci può dare una, una, una risposta, qualcosa, non ci pensano proprio, siamo l'ultima ruota del carro. Eh, commercianti e ristoratori napoletani siete venuti qua a solidarizzare e a manifestare insieme agli amici di Salerno, cosa chiedete? Noi chiediamo più eh, educazione verso di noi perché sono persone non educate, perché noi stiamo vivendo, stiamo vivendo un momento bruttissimo. Ci hanno dato una guerra su tre fronti, ci hanno dato una guerra per il Covid, una guerra sanitaria e una guerra economica. Il governo deve fare la sua parte, ma la sua parte è essere come un padre. Oggi è il 19 marzo, festa del papà, loro dovrebbero essere come un padre per noi, ma ci siete? Noi stiamo qua per diventare i nostri figli, per diventare le nostre attività e per non farci schiacciare, perché loro a parte di queste cose ci vogliono schiacciare, perché il futuro di questa quest Italia quale sarà in questo momento? Allora cominciate a dare qualcosa verso di noi, staccate le utenze perché non ce la facciamo più a pagare, dateci un sostegno per andare avanti e dateci un'apertura dopo 50-60 giorni, ma fatta per bene. Quanti dipendenti avete? 15 dipendenti. Lei quanti dipendenti? 6 dipendenti. Non ci sono i criteri, non c'è la base, non c'è una logica, i soldi della sanità 50 fanno queste fa vizi. Siamo ritornati al punto di partenza, forse anche peggio, rispetto alle altre città europee come Germania, Inghilterra, Francia, diciamo che i casi di là diminuiscono e qua invece di diminuire aumentano. Voglio farti capire che noi per domenica prossima sono quattro settimane che siamo chiusi per le attività, diciamo noi abbiamo spese sia a casa sia nei locali, nel senso che voglio dire... Aiuti economici in serio, questo nuovo governo che si è essere insediato, sono un mese e mezzo e ancora devono fare il, dec il decreto di ristoro, ma non è più il decreto di ristoro, è il decreto di sostegno. Sono una mamma ma sono anche un'imprenditrice, mi spinge in piazza il fatto che in Regione Campania siamo fermi con la scuola già da ottobre, non siamo mai rientrati e l'unico momento in cui siamo rientrati è stato perché il TAR ha deciso che la regione dovesse finalmente seguire le disposizioni nazionali e quindi i ragazzi sono riusciti ad andare a scuola per lo meno per un mese finché con eh, la variante inglese purtroppo il presidente ha potuto di nuovo chiudere la scuola a partire da marzo poi la zona rossa quindi è ad oggi un anno che i nostri figli sono in dad e una cosa che succede solo ed esclusivamente nella regione Campania. Buongiorno segretario, come mai questa sua presenza? Eh, buongiorno, sono l'avvocato Antonio Esposito, come innanzi lei diceva, segretario cittadino per Napoli della Confederazione Movimenti Identitari, veniamo a sostenere questa manifestazione che oggi è più che legittima perché l'esasperazione e eh, il disastro eh, sociale eh, che si sta verificando in Campania è eh, evidente e sotto gli occhi di tutti. E certamente la folla è con esasperata. esasperata e con, con i fischietti eccetera è, è, la è quello che è lampante di quello che è la situazione sociale eh, attuale. La gestione di questa emergenza sanitaria praticamente non c'è, non c'è. Ieri hanno dato una bozza praticamente dei sostegni che ci vogliono dare, se li possono tenere perché sono spiccioli, sono cose irrisorie. Noi vogliamo aprire le nostre attività, noi vogliamo lavorare, non siete uno Stato pezzente, non avete soldi da darci, allora noi apriamo le attività, ce li vogliamo lavorare i soldi.